Grazie Presidente. Allora, innanzitutto per dare anche una precisazione perché in questo lavoro eh, per Roma Capitale è importante la centralità della Sala Sistema Roma eh, e lì faremo confluire, verranno, le, arriveranno le immagini eh, che potranno essere con, controllate di tutto questo lavoro che viene fatto dal tavolo di, eh, dal tavolo di lavoro. Eh, mi permetto di dire che il caffè lo offro io. <ride> al consigliere Corsetti perché eh, in realtà in quell'occasione quando c'è stato il bando regionale il PD romano anche con la consigliera Di Biase ha fatto dei comunicati dicendo che Roma Capitale aveva perso 2 milioni di euro messi eh, dalla, uh, da, uh, uh, dalla regione Lazio sulla videosorveglianza la verità dei fatti è che in realtà non è stato perso un euro la regione Lazio aveva messo 300 mila euro per Roma Capitale e per ogni progetto era un massimo di 50.000 euro, per cui potevano vincere sei municipi o eventualmente il progetto di Roma Capitale. Sul eh, progetto di Roma Capitale c'è stato qualche eh, problema, ma non abbiamo perso un euro, sei municipi tra l'altro, lo, lo dico, il Governo del Movimento 5 Stelle, hanno vinto nella gra graduatoria il, uh, i 300.000 uh, 300 euro, per cui c'è stata una grandissima attenzione, ehm, lo dico anche perché questo è un tema che sinceramente personalmente sto seguendo dall'inizio della consigliatura. Eh, è un tema molto importante, eh, ci auguriamo che presto ci possano essere delle ulteriori novità eh, sulla videosorveglianza perché per noi è assolutamente centrale lo spirito, diciamo che lo condividiamo in pieno e ci stiamo la lavorando assiduamente ed è molto probabile che nei prossimi. Eh, diciamo mesi, eh, ci saranno degli atti specifici in tal senso, nonché un lavoro serio eh, di aumento e di implementazione della videosorveglianza che potrà avvenire eh, da qui a, a un anno, per cui, perché è un lavoro molto grande e molto importante. Ribadisco pertanto eh, l'importanza di questo tema per il Movimento 5 Stelle, eh, però per tutte le ragioni che ho detto confermo il nostro voto di astensione. Grazie.